qua eccoci qua è tutto pronto signori ok un attimo che aspettiamo l'ospite spero non si blocchi la live spero non c'è succede niente di particolare allora vediamo un attimo qui è partito ok la chat ce l'ho qua le domande anche ce le ho qui ok eh, non so come cacchio lo metto per vedere l'anteprima besti cazzi la metto un po così ci siamo ci siamo Ok, ok, ok. Oh, ciao, Anto. ciao, ciao. Sì, arriverà a breve l'ospite. Spero non ci sono problemi di cam. Ditemi se ci sono problemi di cam. Quant'altro? ha detto che sta per arrivare, quindi... Tempo al tempo. Ok. Ed ecco qua, ci siamo, ci siamo. Siamo pronti? Mi senti? Siamo carichi. Certo, Ciao. ti sento, ti sento. Bello. Salutiamo la molto... chat Ciao a tutti, una bella chat. Si fa è una per è molto più dire. semplice di quello che pensavo. Sì, sì, tu pensa che quasi ogni settimana io faccio così, quindi ah, ottimo a ah, sì, sì. cioè, tutti i abbastanza... giorni, tutte le settimane? Allora, diciamo, questo tipo di live sul sabato, però diciamo, nel restante altri giorni, diciamo, utilizzo un altro metodo perché facciamo tante altre cose diverse. Ah, qui ah, facciamo, quindi tu e altre persone? Sì, ci si mettono anche di altre persone. Ok, ok. Vabbè, La mia favolosa dalla... chat Vediamo. che tra poco... Dopo questa intervista arriveranno qui con me per fare altre belle cose. Ah, mi okay, dai, allora, in caso vi seguo un pochettino. Mi fa piacere, anche se l'argomento è sempre quello del trash, quindi poco ah, cambia. Ah, ottimo, e allora io vi, vi posso seguire tranquillamente perché mi piace tantissimo come argomento. Mi fa piacere, mi fa piacere. Beh, spero la conosciate lei, ovviamente. Chi non la conosce, almeno quelli di questa chat, noi abbiamo vissuto questa avventura con, con voi dentro la caserma. Abbiamo visto tutte le puntate, dal primo all'ultimo secondo. Ottimo, bravissimo! Non, non ci siamo persi, niente. Bene, anzi, devo dire che mi è piaciuto. A una certa sembrava di essere lì dentro. Ah, meno male, meno male qualcuno. Gli... Ma tu quanti anni hai? 20. A meno male qualcuno gli è piaciuto che qualcun altro ha detto che a volte si vedevano troppi esercizi fisici, a volte si vedevano troppe sì. cose amorose, quindi qualcuno... Sì, ma meno male che c'era che... il momento divertente che smorzava un po' la situa. Sì, no, se no sarebbe stato veramente... anche a vederlo da fuori pesante, perché per noi è stato pesante, quindi immagino sì, sì. da fuori no, se non, non si fossero visti i momenti goliardici sarebbe stato tragico, penso. Cioè, hai visto la lo immagino, <ride> lo immagino. chat cioè, va tutto bene, va tutto bene. Sto, sto tranquillo. Ah, tu nel Sembra varicano. agitato? No, non sono agitato, tranquilli. <ride> no, perché questa è la mia seconda intervista che faccio su Twitch, quindi. Ah, e chi è stato il primo? Il primo è stato un ragazzo, diciamo, che fa animazioni sul web. Ah, ok, Quindi, no, non niente, par avevamo bello. parlato un po' del suo progetto, peccato ah, okay. che è andato perso il VOD per... secondo le regole di Twitch ma andiamo a noi, andiamo a noi, mm. vabbè, Bye. se vuoi Mi presentarti per chi non ti conosce cioè, anche se ne dubito niente, che qualcuno non io sono non Alice, per gli amici Paniguela e... Devo dire cosa faccio nella vita, tutte queste cose pesanti, da, da vecchia. Da Come paracchi, vuoi tu, dipende da te. Vabbè, dipende no, no. Da te. faccio l'insegnante di Dante, in questo momento non lavoro perché la situazione Covid non lo permette, però eh. faccio l'insegnante di Dante, faccio la ballerina e adesso sto a casa. Andiamo <ride> abbastanza bene. <ride> sì, no, però dai, devo dire che forse ti ha aiutato la caserma in alcuni casi chi lo sa, Bo, sicuramente è stato, cioè, è stato qualcosa che a parte che io non mi aspettavo perché ci sono capita molto per caso, ma poi in generale almeno almeno mi è arrivato per quel periodo perché alla fine quando noi abbiamo fatto la caserma c'era ancora questa cosa del covid e c'era nel senso mm. mh, pesante del termine, nel senso che erano. Mi, mi pare che fossimo addirittura in zona rossa, mi pare che tutta l'Italia stava messa abbastanza così quindi, cioè, adesso non ricordo perché del io del Marino... ormai sono dicevo cioè, non mi ricordo precisamente io sono stato abituato ormai sto qui dentro nella mia cripta si può dire eh, la eh, sì, mia bellissima no, io, stata, quindi io invece odio perché non, non tollero stare dentro casa cioè, mi sento male dopo un po' e l'ho sentita tantissimo questa cosa per cui il fatto di aver fatto la caserma nel bene o nel male comunque sarà un bene perché alla fine sì. siamo usciti un po dalla nostra situazione abbiamo fatto anche una cosa figa quindi non mi posso lamentare onestamente, eh, fa piacere allora sì sì sì ma poi è una cosa che cioè, io consiglio di fare a tutti è una cosa veramente figa cioè, sarebbe figa se... il, il problema è un altro cioè? Perché se fossi stato da, da solo avrei preso sarei, sarei partito ovunque perché mm. per chi non lo sa in, in chat io volevo andare in un se non erro volevo andare all'eredità feci la domanda mi accettarono, dovevo fare il provino. Problema poi che arrivò il covid, anzi non so nemmeno come arrivarci lì, dove dovevano fare il so provino. Basilicata. Ma dai, ma sai che c'è il compagno di eh mia già. mamma che è di Matera. E Ui, noi, è cioè, io vado praticamente tutte le state lì, non mi piace tantissimo. Vabbè, piccola wow. parantesi, insomma. Vabbè. Vabbè. Insomma, le mi chiedevo... tutto? cosa? Eh no, finisce il discorso, l'eredità è tutto alla fine? alla fine non sono andato, eh. <ride> Vabbè, però è rimasto scusami, una cosa da compilare prossimo... all'interno del PC, ma ormai, la cosa lo dovrò cancellare prima o poi, non sarebbe non farlo malvagio l'idea, non sarebbe no, malvagio sì. perché è abbastanza vicino dove sì. era mio padre, potrebbe essere una soluzione. Ma poi ti ci vedo comunque, devo dire la verità. Non so perché beh, ti ci vedo. Eh, se provo a fare due, due flessioni mi trovo a terra stessa. Ma, ma non ti preoccupare, quello è anche un problema di tante altre persone. Però a livello di testa e tutto, mi pare che non sia una, cioè, una persona abbastanza positiva. Quindi, ah sì, dai. Ti ci vedo. Poi oh, ci riesco, sì. <ride> Quando capita, <ride> sì, sì. Quando mi trovo nel mood giusto, mm. Vabbè. anche quello Io in immaginata... In Basilicata, quando non mi trovo nel mood giusto, vado a mangiare i pasticciotti. Così. Sto tranquilla Andiamo. e serena. A posto. <ride> Senti. Vabbè. No, comunque, onesta, ti ci vedo. Mi fa Potresti... piacere. Poi rientri e rientri anche nel Sì, ci... No, io ho sempre detto, mentre facevamo la reaction, ho sempre detto, io non mi ci vedo perché dopo tutti quegli sforzi fisi... fisici che ho visto, cioè io non sono molto adatto con lo sport ho provato a fare Beh. tantissimi sport ma ho rinunciato perché la voglia okay. era sempre quella a parte che lì voglia o non voglia lo devi fare lo stesso quindi è una certa di abitui un attimino la situazione però sì, ti sì. dico la verità tantissime persone ma io in primis cioè io sono una ballerina figura di quanta forza fisica cioè io ho forza fisica sulle gambe per il resto basta per cui alla fine anche per noi donne è stato molto molto molto complicata all'inizio, però dopo un po' subentra tipo una sorta di c'è cioè un meccanismo per cui non si sa come ma ce la fai a fare le cose, cioè non si sa se vai Beh, avanti per inerzia o per cosa, però ce la fai, quindi Anzi, chiedo quindi sono miei man... piuttosto mi mandano a quella reale che quella della TV. <ride> no, quella reale sì, no, va anche io sono onesta, quella reale non va bene. Anzi, manco. già che c'è mio cugino all'interno di queste di questa casa erma, cioè io non lo, non lo voglio ah, provare, sì. perché già so cosa si può essere in una vera caserma. Già ho sentito un po' di robe. Sì, no, no, immagino, sicuramente non c'entra assolutamente niente. Ma infatti noi abbiamo avuto un sacco di gente, no, che ci diceva eh, vabbè, ma voi le vere caserme non lo sapete, la vera leva militare. Ovvio, cioè, è un programma che Ma è normale, dico, è fatta apposta. Non è che potranno fare chissà che cosa. Però ti dico la verità, cioè, il terrorismo psicologico te lo fanno lo stesso. Poi se non sei abituato, a maggior ragione te lo fanno. Quindi, però ti dico, cioè secondo sì, me è un'esperienza bella. Che... Poi è alla portata di tutti, perché veramente tu puoi entrare là pure con un carattere stra... Ah, sì. Brutto da dirlo, però debole. Però alla fine esci, esci meglio, cioè sicuramente esci meglio di prima. Quindi... Vabbè, questo è quello che sicuro. Anzi, in chat mi chiedono, fai 200 flessioni. No, grazie. Eh, se non mi volete vedere <ride> a fine live, che devo affrontare 4 ore di live se tutto va noi. bene. Se tutto va bene, devo ah, affrontare quattro ore, quattro ore, ore di live. Beh, di no, solito ne mia, faccio due. Tu... Di solito ne faccio due. Però visto che questa sera ho anticipato, di, uno... di due ore sì. Ah, no, vabbè. Vabbè, da scambio. Ho affrontato Io anche, anche come... di peggio. Ma quindi tu hai fatto anche le reaction alla caserma? È ovvio. Fin ah. quando Twitch non lo permette. Ah, ma le facevate in diretta quindi. Sì, non, non in diretta, io lo guardavo il giorno dopo, perché ovviamente... Ah, ok, per, ok, Per okay. non vedere pubblicità, robe varie... E beh, dimmi qualcosa, chi è che vi stava antipatico, chi è che vi piaceva, eh. chi è che... Dai, c'eravate delle, delle... Iniziamo col dissing, allora. Eh, beh, chi oh. mi stava antipatico, ma diciamo alla fine quasi nessuno, se non proprio in alcuni momenti qualcuno, quando capitava, tipo Ciupilan mm. nelle ultime puntate... Perché si credeva un po', ma ormai la, lo conosciamo come... L'abbiamo ormai visto e rivisto sì, quel, quel ciupile. Che poi il ciupile non lo conoscevo prima, cioè la prima volta che l'ho visto ho detto ma io ti conosco, ti ho già visto da qualche parte, però io il collegio non l'avevo visto, lo vedeva mio fratello. Quindi mi vedo sta faccia conosciuta, però non conosciuto, ho detto ma che cavolo è questo? No, io del collegio gemelli, sono gemelli, io non nel... sapevo chi fossero. No, nemmeno io. Anzi, forse qualcuno sapeva chi era ma io non è che giravo molto intorno a quei social ma no ma poi il collegio cioè il collegio alla fine vabbè tu sei vent'anni quindi forse anche tu sei sì, un sì. po no di sapere un po' cioè... so ho visto le ultime due stagioni di più le ultime due tre eh no, io le prime non, io proprio non ho mai visto. io ho visto, visto quest'anno ogni tanto ma perché cioè non posso dire una cosa brutta non c'ho niente da fare quindi l'ho visto però, vabbè. Però è meglio la caserma. Onestamente, io quest'anno l'ho dovuto per fare un... per il content. Quindi, l'abbiamo visto anche in diretta la caserma. Quindi. Ah, la caserma? Vediamo. Eh eh visto... no, anche il collegio. Anzi, perché, perché casa... la reazione alla caserma è venuta dopo il collegio? Perché mi dicevano sempre, e guarda anche la caserma. E vabbè, io non ci ho detto, ma ne dubito che diciamo possiamo vederlo perché comunque mi sembra abbastanza serio come programma io vorrei qualcosa di più divertente mm -hmm. cioè le battuteine cioè, bisogna fare cioè. appunto no ma alla fine secondo me, secondo me è uscito bene perché alla fine c'è cioè, stato un po' il giusto compromesso alla fine il, coll cioè, posso dire, il collegio per quanto possa piacere perché alla fine capisco però è molto più trash rispetto alla caserma cioè alla fine Beh, ovvio. noi facevamo cose molto, molto più concrete, capito? Quindi secondo me, io sono di parte, me è più bella. Vabbè, sì. Io comunque ti vedo bloccato a te, No, adesso no, non più. Aspetta. No, vabbè, questo capita ogni tanto. L'importante è che senti vedere... la voce, questo è poco... No, la voce, ti sento, ti sento. Ma quindi voi fate pure le reaction al collegio? Sì, sì, almeno quest'anno ah, sì, questa è stata tutto. la prima volta. Ma tu e chi me. altro... Allora, no, nella reaction diciamo, ero presente soltanto io, però comunque la chat commentava a sua volta. Ma la chat sarebbe sarebbero tipo un gruppo di amici tuoi? Beh, non solo amici, anche, diciamo, chi entra all'interno di queste ah, live. Ah, ok. Ah, quindi proprio la chat della live. Sì. Ah, ok. Quindi tu sei un tutt'uno con la tua chat, praticamente. Beh, diciamo, sì, abbiamo creato. <ride> Una bella cosa con la chat, con la maggior parte di chi è in chat. Bene, bene. Almeno la commentare tutti insieme. Vabbè, eh sì. Appunto, mi chiedevo io, guardando appunto la, la caserma, ma com'è stata questa avventura? Ma Allora, cioè, io quando me l'hanno io ho fatto un'intervista da events e quando me l'hanno chiesto la prima volta, e io ho detto che è stata abbastanza surreale, ma perché effettivamente cioè, vista da fuori è una cosa, ovviamente come tutto, no? mm, poi farlo e viverlo è un'altra, nel senso che io personalmente, se mi avessero detto sei mesi fa, andrei a fare un programma del genere, avrei detto: ma, cioè, ma quando? Ma e cosa, bene. ma dove? Ma anche perché, cioè, io veramente ci sono capitata stra per caso in quella situazione. Cioè, io facevo casting per le compagnie di ballo e casualmente sono capitata su quel casting, ma io, cioè, io e la televisione siamo proprio due mondi distinti, sempre stati due mondi distinti, eh. e quindi cioè, l'idea di dire vado a fare un programma del genere non mi era neanche mai balenata per la testa, onesta. Poi, poi vabbè, quando è successo, l'abbiamo vissuto e tutto, sono uscita di là che non ci capivo più niente, perché alla fine siamo stati abituati veramente a, a un rigore, a una... Non lo so, il fatto che quelle fosse, quella fosse ormai la nostra vita no? perché alla fine cioè, per, un, per un mese praticamente fare tutte quelle cose, sempre quelle cose eh, non cambiare mai, stare con quelle persone in quel posto, eh, a, cioè, a un certo punto non, quando esci non ci capisci più niente poi io, io sono uscita a dicembre che c'era ancora il co... io sono uscita senza mascherina ho detto sarà finito tutto, comunque sembrava cioè, strano sembra... comunque da vedere Stranissimo, perché, cioè, essendo stata un mese praticamente senza mascherina, perché noi non la portavamo perché eravamo tutti eh sì. stratamponati, strasicuri. Cioè, te la sei proprio dimenticata la mascherina, capito? Ti sei dimenticato di quello che c'è fuori? No, ogni tanto me di lo dimentico di funziona, anche adesso capito? che. <ride> eh, eh, eh, esatto, quindi. Mi immagina... capita di uscire anche senza. No, io devo dire sono abbastanza paranoica, quindi no. Però, no, diciamo però che io... ti... le cose me le ricordo, però non so quando devo uscire. Prendo le prime cose che mi capitano. Ah, e la che mascherina c'è pure, il pure a fianco al portafoglio, me lo dimentico ogni volta. Ma no, io ce l'ho fissa in macchina, però per esempio anche il mio fidanzato, quando sono uscita, che mi ha visto tutta. Lì tranquilla, Io sono una che prima di entrare in caserma aveva stra paura del covid, io non volevo andare da nessuna parte, non volevo toccare niente, io giravo col disinfettante per tutto. E il mio fidanzato è invece è un po' più realistico, un po' più mm. con i piedi per terra rispetto a me. No? Sono uscita dalla caserma, io non me lo dimenticherò mai, siamo andati in un autogrill perché eravamo in autostrada che lui mi è venuta a prendere. Ma tu non hai, cioè, non hai idea? Io sono scesa dalla macchina, mi ero dimenticata la mascherina, stavo intanto in autogrill senza mascherina. Il mio, il mio mi ha detto, ma scusa, mi va tutto bene? Ma che bella mai? Guarda che c'è il Covid eh, qua. Quindi, è come cioè, se vivevi in un in mondo generale, a parte, si può dire. Sì, esatto. In generale è stato proprio questo. Cioè, sono, ho vissuto proprio in un universo parallelo per un certo periodo, però è stato figo. Mi fa piacere. Aspe che cavolo avevano scritto in chat? Sto leggendo nel mentre la chat, tipo... Vai, vai. Eh, io chiedevano... mentre bevo ogni tanto perché ho la donzillite, ti dico solo questo. Sì, quindi sì, ogni tanto, scusate, ma io bevo. No, perché mi hanno ricordato la scena di quando, il mio se fu, nel mentre ci fu un compleanno, che scivolavano all'interno del corridoio. Una, una scena mm. abbastanza assurda. Una scena assurda che tra l'altro io non ho vissuto, perché, cioè... Vabbè, io ero una di quelle che faceva la brava e andava a dormire subito, ma più che altro perché ero distrutta. E perché onestamente con due gradi, o meno due gradi, non mi ricordo, non mi va di cuore Lo immagino, lo immagino quei posti. Quindi, quindi io stavo, alle 11 stavo a letto, e mi sono addormentata quel giorno. Quindi io ti giuro, nonostante il casino che hanno fatto, perché effettivamente hanno fatto un casino della Madonna quel sì, giorno, io abbastanza. non mi sono mai svegliata, c'è cioè proprio zero. Il giorno dopo non, non mi ricordo chi Giorgi Gemelli, insomma, non mi ricordo chi che mi raccontavano, no, perché ieri yeah, siamo scivolati, no, perché ieri yeah, qua, no, perché di là. Io io dove ero in tutto questo. perché non sì, ho Mi sentito. sa che il freddo l'hanno fatto impazzire! Sì, no, ma, siamo impazziti. Cioè, diciamo che veramente dopo la seconda settimana abbiamo cominciato tutti a andare un po' fuori di testa. Eh. Si sì, notava, eh, sì, sì, infatti, infatti, si ha visto. Grazie mille per il ride, ai uh, game, console, comunque. Grazie mille. 4-4, vabbè, sempre meglio di niente. Faccio vedere di aver capito. Uh, ah, ok. Un'altra domanda che mi sono chiesto, visto che tu hai detto che dopo uscito dalla caserma diciamo, ti sembrava un po' diverso. Mi sono immaginato io a un certo punto, ma dopo usciti dalla caserma... Tu il giorno dopo, appena ti sei svegliata, hai immaginato di essere ancora lì dentro, di risentire il suono de della sveglia. Ma allora ti dico la verità: io eh, il giorno dopo, insomma, quando mi sono svegliata, io mm. mi sono svegliata stra tardi perché è come se in una notte Vabbè. avessi recuperato tutte le ore di sonno di un mese. Ma mi ricordo benissimo, siccome io vivo con il mio fidanzato, mi ricordo benissimo che la sera prima noi avevamo festeggiato il mio compleanno, perché ti spiego. Mm. Il giorno del mio compleanno era il giorno prima di entrare in caserma, quindi io ho passato il giorno sì. del mio venti... ventitresimo compleanno in un albergo da sola. <ride> cioè, Vabbè. un compleanno da ricordare. E, e quindi era rimasto un po' in stand-by, siccome era il primo compleanno che facevamo mm. insieme. E io, quando sono tornata quel giorno, lui mi ha fatto trovare tutta la sorpresa con la torta, il regalo, insomma, tutto così a casa. E quindi effettivamente poi siamo stati a parlare un sacco, siamo stati svegli e vabbè tutte le cose che si fanno con il fidanzato. E quindi siamo andati a dormire tardissimo, per cui, per cui il giorno dopo mi sono svegliata, riposatissima. E però il fatto di rimanere a letto, no? cioè, sai, io, noi appena ci alzavamo alla caserma, suonava sì. la campana e non avevi il tempo di tiracchiare, tu dovevi scendere. Eh nel sì, è letto, Eccetera, eccetera. La cosa più strana che io, a, a cui ho fatto caso, è stato svegliarmi e poter rimanere a letto, cioè proprio stare a letto senza fare niente appena sveglia. Que Vabbè, ormai parole... ci sono abituato da, da dicembre, quindi. <ride> Ma adesso anch'io, guarda, mi sveglio relativamente presto, nel senso che alla fine non mi sveglio a mezzogiorno, però ti dico... Io sì, cioè... purtroppo sì. Vabbè, però tu mi sa che fai anche tardi con queste, queste live, Troppo eccetera. tardi, diciamo, grazie a Twitch che mi intrattiene, posso rimanere pure fino alle 6. Eh no, io, io a un certo punto mi il mio griceto si spegne. E Vabbè, anche a me io, si spegne io, io il proprio... griceto ogni tanto. Tipo l'altra sera <ride> giocavo a non mi ordo che cosa, con altri, un altro canale. E mm. ho letto una cosa per un'altra, ho letto. Ho interpretato eh. la frase per un altro modo. Vabbè. Comunque, no, comunque, ti dico la verità, uscita dalla caserma in generale, la prima settimana è tutta strana, nel senso che devi un attimo ricollegare che puoi fare le cose come ti pare a te, che poi, insomma, cioè, hai i tuoi ritmi, hai le tue cose, non hai quella di... avere delle persone che ti dicono fai questo, fai quell'altro, non fai questo, non fai quell'altro. Sei nel tuo, quindi... Sì. È strano un po' tornare nel proprio, però ti dico io sono tornata nel mio, ma ho avuto dei, dei miglioramenti perché alla fine adesso faccio il letto tutti i giorni, io non facevo mai il letto, cioè io ero una straconvinta che il letto non servisse a nulla farlo perché cioè, no. poi ci devo andare a dormire, sono stata massacrata per questa cosa che ho detto, e, però adesso faccio il letto no, tutti i giorni, comunque alla fine mi sveglia a un orario decente, devo dire che qualcosa è cambiato, però ovviamente torna alla cioè, tua vita che è la tua vita normale non è la tua vita che non è la vita che, che hai vissuto per un mese che sarà una vita folle che io onestamente non farei mai fatti tanti complimenti a chi decide di farlo perché io non, cioè, onestamente non ce la farei anzi sembrava strano all'inizio quando l'avevano annunciato perché ho, detto, ho pensato io ma possibile che devono creare un'altra cosa dopo il collegio cioè, sembrava un po' strano all'inizio perché ho detto, come potrebbe sembrare una cosa del genere? È vero, all'inizio, ma, ma anche noi, noi stessi guardando... Perché noi, non, cioè noi vedevamo le puntate con il pubblico, nel senso che noi non le vedevamo prima, quindi non sapevamo cosa sì. sarebbe andato in onda. E vedere il, no, il trailer, come si dice, di un programma, come si dice... Lo spot, il, vabbè. Sì, insomma, ecco, lo spot... Eh, faceva strano perché non riuscivamo a capire quale parte avrebbe, risalt avrebbe fatto risaltare di più, cioè, se magari la parte trash piuttosto che la parte in cui facevamo uh, allenamenti, eccetera, eccetera. non si capiva bene, quindi per lei inizialmente era strano anche un po' per noi, poi... Vabbè, ovviamente devi tagliare qualcosa perché non è che puoi far vedere vabbè, tutto, di tutto di tutto però devo dire che secondo me l'hanno bilanciato molto bene cioè, sarò... no, devo dire abbastanza bene sì, sì, sì anzi, molto probabile da quello che ho visto nell'ultima puntata che ci sarà sicuramente una, una seconda stagione sicuramente ma io, io lo spero, perché secondo me è un programma, per, cioè a prescindere da come poi possa sembrare al pubblico che mi rendo conto che quella è la cosa importante alla fine, però è un programma molto formativo per chi lo fa, cioè nel senso sì. non è il classico reality in cui vai e non fai un cavolo, capito? Poi magari per chiedere di Dio, ma dire mai… Reality proprio, cioè. non riesco a guardare fino a una certa… No, ah, io, allora, io amo molto il trash sono sincera quindi a me vedere gente che sbrocca per il nulla mi fa divertire tantissimo sono molto sincera e mi vedo, me li vedo tutti a parte uomini e donne che non lo amo ma sono più oh, sincera me ne vedo tutti e, e mi diverto la caserma invece quel, sì per carità c'è il trash è eh, una via è di mezzo non... dire. però alla fine secondo me lascia qualcosa a chi lo vede e lascia qualcosa anche a chi lo fa mm. quindi io spero che ci sia una seconda edizione, onestamente. Ma molto probabile, da quello che ho visto negli ultimi minuti può sembrare vivido. Ma ti vividi. aspetto io alla prossima edizione? Te, quindi... Oddio, oddio, non esageriamo. <ride> Poi sono io che devo fare live su Twitch, eccolo, eh, il, il concorrente della caserma. Certo, un grande concorrente. E beh, guarda, mai dire mai, io non me lo sarei aspettato di fare un programma del genere, quindi potrebbe essere tranquillamente. Ci sto, ci sta. Eh? Vabbè, da Instagram mi chiedono se ci tiene la tua fanpage. Mi è arrivata questa domanda. Ovvio che ci tengo, ovvio che ci tengo, ma lo sanno benissimo anche loro. Ogni volta me lo chiedono, ma lo sanno benissimo. Beh, mi sembra più che scontato. Eh ah, sì. Anche perché alcune sono state create addirittura prima che iniziasse il programma. Che io dicevo, ma, ma com'è che loro si mettono a creare delle fanpage su una persona che non conosco cioè, magari sono antipatica ma magari non gli piaccio può essere pure perché che lo spoiler che una... avevano avuto sui concorrenti era pure finto era pure fake sì, capito? ma anche perché, perché all'inizio io ero stata scambiata per un'altra persona infatti poi io mi sono pure incavolata perché tipo per una settimana no forse una settimana no però per qualche giorno era uscito lo spoiler tra virgolette falso di questa persona qua e la tagliavano nella, cioè, nella foto dove c'ero io, quindi cioè, io stavo lì zitta che non potevo neanche dire chi, chi fossi perché non erano ancora usciti i nomi, quindi stavo lì con una stronza e dicevo ok, va bene, E questa qui nel frattempo è fatta un po' zitta. Allora, Mamma. Zitta. Vabbè, è divertente quando succedono queste robe. Sì, sì, Beh, è, stato bello è, uscito, è stato bello per la fine quando è uscito il nome, Infatti, tipo... Okay. Vabbè, sì. Perché a distanza di giorni è uscito il mio nome, insomma. Poi, no, vabbè. Sicuramente la chat si ricorda l'ultima serata, sicuramente. Beh, abbastanza ovvio perché non poteva mancarci la nostra elettro-lamborghini che ovviamente tutti eh, quanti noi roma. guardiamo H24. Chat, confermatemi. Che poi... È molto poi probabile. Viene, è il Covid. Povera. Ho sentito, ho sentito. Poverina. Mi sono no, chiesto, come, come è stata per voi questa serata vedere Lettra Lamborghini in real life? finalmente. Follia, cioè, tu consideri che secondo me noi ci sentivamo tipo in uno stadio tipo Tomorrowland o roba del genere? Per Immaginavo. Che cioè, noi, <ride> sembrava che fosse la discoteca più bella del mondo con gli artisti migliori del mondo. Che, cioè, perché dai, ti compare Letra Lamborghini Lamborghinati? Dici, cazzo, aspetta un attimo, cioè, realizzo Avrei fatto attimo. peggio dei ragazzi, io forse. Sì, no? Sono stati fin troppo bravi, in però, però è stata una figata. Cioè, intanto ci voleva in quel momento. Sono sincera perché poi, alla fine, dopo tutto un percorso tra, tra virgolette anche la no, ricompensa, però mm. sì. sarà quella serata di svago che ci voleva, ci stava anche da un punto sì. di vista televisivo. Secondo me, no, poi lei, tra l'altro, è una figa, cioè lei è bellissima, lei è molto Lo molto, mette in molto bella dal vivo. No, beh, te ne trovi davanti c'è cioè, schiocchioni blu no, sì, è... sembra il vilerusoni infatti sì sì infatti l'ho detto al confessionale ho detto io se fossi se, fossi, se non fossi etero subito ma anche, se, cioè, anche da etero comunque tu ti sei bloccato eh, io non ti vedo più uh vedo me che so, mi no? muovo aia ah, yeah. no, strana questa sì. roba ma io dovrò bloccare però ti ah, sento yeah. perfettamente questo è il problema abbiamo i mezzi ma mezzi... basta che chiudano gli altri e... insomma ah, penso di sì poi non lo so non, non ah, no. scrivete in chat ci sono problemi sì, i mezzi che eh, abbiamo ma sono beh, questi non dico, chat, non la leggo, se volete eh. migliorare i mezzi no, io ho i so, soldi Ah sì, la leggo. Chi le dice? Il tuo ah. sogno? No, no, è sceso. Aspetti, <ride> sono i tuoi sogni? E se i tuoi genitori credono nel tuo talento, ti appoggiano? Oddio, eh, sì sì, appoggiarmi mi appoggiano, eh, il mio talento dipende che talento, <ride> cioè in generale sì, i miei ci credono, nel mio talento dipende che talento, i miei sogni, allora, uno non lo posso dire perché già, già è successo il covid, quindi non voglio altre sfortune eccetera, ma tu mi senti okay. sì? sì sì. Ok, ok. Eh. Già, non voglio altre sfortune, eccetera, quindi mh, uno non lo dico, però sicuramente tra i sogni, proprio nel cassetto, eccetera, eccetera, ci sono tantissimi viaggi, tantissime cose da vedere, posti da visitare, robe del genere. Cioè io mi vedo tipo per i prossimi 5-6 anni a vedere un sacco di posti, vedere un sacco di cose sì. nel mondo e poi, e poi mi stabilisco, poi mi stabilisco. Questa, questa cosa, anzi, sarebbe abbastanza uh -huh. bello riuscire a viaggiare eh, sì, e poi, al mentre bello. utilizzi il viaggio per fare altre cose, ci, ci sì, sì, sì. sta. Dire... Eh. Manu adesso è in voglia di domande. Mi chiede cosa vorresti dire ai tuoi genitori? Inizia con: Cara, mamma, o cara papà, va bene. Oddio, pensa che c'è mia mamma davanti, c'è cioè che angoscia. Questo ci è stato chiesto, non lo so. Onestamente, non lo so, cara mamma. ti Voglio bene, grazie. A Ce l'ho davanti, la sto guardando, è un po' ansiosa. Come cosa. Oddio, è appena tornata. Voglio bene, scusate, ogni tanto ti faccio incavolare. Basta. Ah, qual è la tua città preferita? Interessante questa, Le... oddio. Allora, fino a un po' di tempo fa era Venezia. Però poi sono stata a Madrid e ora come ora di tre Madrid. Da vivere, Madrid, direi. Interessante. Hai viaggiato forse a molto più Medico, di me? A Bali. Eh, no, dipende. Okay. Boh, se sono in America, no, sarebbe oh. bello. Anzi, potrei anche andarci, però no no vai vai stupenda bellissima no eh, perché questo... c ho, c ho pure l'appoggio diciamo dove rimanere e allora dove dove eh, adesso specialmente dove, dove, dove ci sono i miei parti ah c'è sono eh, i miei però... parenti? si sì, si sì. allora vediamo che ce l'ho andato io Sì, ma me, me lo dicono me lo, ce lo dicono mm. abbastanza spesso questa cosa mm. vabbè ma io penso che tanto, quando finirà il covid, si sì, finirà, quando finirà, sì. ci sarà il boom di queste cose, cioè la gente comincerà a viaggiare in lungo e in largo. La Ma entraverde la, la, la chat, Manu, non travede. No, perché mi hanno chiesto se tu vedevi la chat o meno. Io, allora, prima la vedevo... Ah, io... Leggo che qualcuno scrive, qual è la città che vorresti visitare di più in assoluto? Ok. Uh, uh, uh, allora, mm, la città che... Vada, mamma, esprimi i tuoi sentimenti in so, chat, esprima. Non c'è proprio una città, ci sono vari posti tipo Messico, tipo Polinesia, tutti posti, tipo India, tutti questi posti che hai mai visto. Dimmi. Anzi, io fino a qualche anno fa volevo andare in Russia perché boh, erano pazzi, eh, a me piaceva la pazzia. Ecco, invece, invece poi, non poi, non mi, poi non me l'hanno sconsigliato vittoria. di andarci. Me l'hanno sconsigliato. No, vabbè, è, è bella eh, perché onestamente, cioè, tipo, mia nonna è stata perché è innamorata ed è bella. No, me l'hanno sconsigliato perché hanno detto che lì se vai in certi posti, può essere che non, non ritorni. Ma, ma pure in America, cioè, vabbè, sì. Quello, quello è anche vero, però, però, no. Non lo so, una cosa che a me non mi attira molto. Sono sincera, ma in generale, eh, i paesi delle che, so che sono belli. Signor Manu, la ma devo ricordare che lei è fidanzata. Non so cosa lei ha scritto in questo messaggio. Abbastanza lungo, madonna, perché cosa ti ha voluto che dedicare un messaggio? Oddio, ma chi, Manu? Uh, uh, uh. E dove sta questo messaggio? Eh. L'ha persa. Sì, mi sa che puoi ah, scorrere la chat. Ma a me gli ultimi messaggi e basta. No, stra strana sta cosa. Vabbè, nel caso se riesci mandala anche qualcuno su che Instagram ha al le massimo. Leggi la voce. Eh, era proprio lui che ha mandato, se, se riesce a rimandarlo in chat oppure... Oppure se riesco, lo, cerco di leggerlo io in una maniera. Però lui no, ha detto che voglio leggerlo... Non lo stai Ah, solo io. No, spero di no. <ride> non lo so... anzi. Vabbè. Allora, un'altra domanda che... Qua mi sono salvato una marea di domande. Vai, tanto ci abbiamo, allora. ci abbiamo un po' di un po sì, con... sì. tempo. Sì, c'è tempo, c'è tempo. Ah, con chi ti sei legata di più all'interno della caserma? Con Nicolas. Ma questo l'ho detto già in una live. Vabbè, però... No, con Nicolas, Vabbè. con Nicolas. Ma si è visto pure. Cioè, nel senso eravamo sempre insieme io Nicolas, poi, vabbè, William cioè, diciamo che le persone con cui sono stata di più in generale sono Nicolas, William George, Erika e Linda perché alla fine eravamo sempre insieme però ti dico la verità poi dopo il programma io ho riscoperto tantissime altre persone nel senso che tante persone con cui magari prima non avevo Chissà che rapporto, adesso magari sono le persone santo un pochino di più, quindi... Beh, lo immagino. E con chi di meno anche? Beh, oddio, boh. Di meno, di meno, di meno. Forse, forse con Omar... Però, cioè, non è che allora io aspetta, io ho legato con no. tutti. Nel senso, non ci sono state persone con cui non parlavo, con cui non avevo un minimo rapporto. Perché poi io sono molto micona, quindi cioè, micona, ovviamente non, è non sì, senso... giusto limite. <ride> sì. Eh, però cioè, non, non c'erano persone obiettivamente con cui non avessi un minimo rapporto, quindi ti dico Omar perché magari erano delle persone con cui condividevo meno però anche, anche con lui alla fine chiacchieravamo, ridevamo, scherzavamo in tranquillità mi sembra abbastanza ovvio sì, sì, sono molto ah. poi mi sono chiesto anche se Rifaresti mai la casa caserma? Un'esperienza simile a questa? Sì, no, la caserma la rifarei, e pure, forse anche con meno angoscia, perché sono una molto ansiosa. E, e quindi cioè, il primo giorno, quando sono arrivata, io ho visto come erano le cose, ho detto Madonna Santa, io qua non... Cioè, abbiamo detto, detto, io non ci resto neanche una settimana qua. Perché poi io sì, ho chiesto il telefono, le chiamate tutto, e tutto, mi dicevano, no, tu non puoi chiamare. Ma la ricordo, me. è stata la cosa, diciamo, più sentita. Sì, esatto. La cosa più ripetuta. Da, da parte mia, dal Fino all'ultimo, fino all'ultimo. Sì, dal primo giorno fino all'ultimo giorno a tutti i confessionali, lo vedevo sempre. E, e quindi... E quindi ho perso il discorso, che stavo dicendo? Ah no, ecco, e quindi no, la prima settimana ho detto io non, cioè, non reggo, perché poi loro mi hanno detto noi non ti facciamo chiamare, cioè tu non puoi chiamare, quindi ho detto io non, non reggo, non ce la faccio. Però a posteriori direi sì, lo rifarei assolutamente, anzi. Ci sta, vabbè, io anche se mi tolgono le chiamate, ma a me poco importa, cioè... L'importante è che eh, il ma popolo sia un livello. C'erano persone che stavano, cioè, onestamente, obiettivamente stavano bene anche senza sentire nessuno, ma anche cioè, nel senso, finché sono i due parenti, si può fare perché alla fine i due parenti cioè, ci stanno. Beh, si può fare. Sempre, lì, Conoscendo mi i miei, attirlo. è probabile che chiamerebbero pure la direzione, pure l'azione. <ride> Loro possono, si possono scrivere tra di loro e c'è un problema, insomma. E, però il problema è che se sei fidanzato, cioè se sei fidanzato, è tragica, è tragica da morire. Eh, questo è un grande anzi, problema. Anzi, anche io sono stata fortunata a, a poter fare la chiamata, molto, molto fortunata. Yeah, no, no, abbiamo intravisto la, la tua felicità, le... Nel momento in cui hai fatto la, quella chiamata. Anzi, come è stato utilizzare quel telefono anche? bellissimo, stupendo cioè, ma poi ma a parte che a me mi ha fatto prendere un colpo perché io lì per lei non mi ricordavo il numero cioè io non lo so il numero perché una volta che ce l'ho sul telefono Beh, giusto. insomma poi l'istruttore mi ha detto guarda no, non puoi chiamare quindi io, cioè, ho avuto un momento di down to down aspetta cosa cioè, se mi avete fatto arrivare fino a qua ieri mi avete dato la chiamata e perché non, non può essere, cioè lo sapevo che, che non poteva essere e Poi infatti, alla fine mi ha dato, dato il numero. Ma non sono Cioè, Io pensavo nel mio immaginario che un minimo di conversazione ci fosse stato tra di noi. <ride> no, no. L'unica co cosa che ci siamo detti è stato: Ma mi ami, ti amo, ma tu mi ami. L'abbiamo notato, l'abbiamo notato. l'unica cosa che, però, è eh, stata molto sentita anche sentito. quella. Lo posso dire, sono <ride> sentito anche quel ti amo tantissimo. Vabbè, sì. <ride> Hai abbastanza ragione, Andre. È stata abbastanza in panico per non aver avuto il telefono. Sì, mamma mia, un incubo. Anzi, Anche quando ho visto canto. che digitavi il numero ho pensato subito, ma metti caso sbaglia a digitare il numero, che risponde un'altra persona e perde quei minuti sì. di chiamata ma poi, no, poi ho detto cioè, lì per lì ho detto aspetta ma il numero dove l'hanno preso eccetera eccetera quindi, ho detto, ma chissà... e poi l'ansia la, la, più grande che c'avevo è perché a un certo punto ha cominciato a squillare non rispondevo. ho detto questo non risponde aspetti cioè, caso risponde non riconosci il numero ancora. non risponde bravo è un numero sconosciuto lui sta lavorando non risponde ha preso il panico poi però ha risposto beh meno male sì. Sì, sì. No, poi Anzi, bene. se no sarebbe stato un finale non tanto bello da vedersi. No, ma ti immagini, tipo... Non lo so, era tipo un segno di essere stata lasciata o roba del genere. Poteva no, essere ben la cosa. No, l'altra cosa che ripetevi spesso era questo. Adesso ricordo. Mm. Soprattutto i primi giorni. Ma a me mi hanno preso proprio a un certo punto a essere il confessionale in cui io facevo così. Sì, Beh. sì figuratina eh, di <ride> proprio fontona della caserma allo stato pure, no vabbè ah. c'era chi stava peggio insomma da questo punto di vista alla fine cioè alla fine sono è stato sono stata io che hanno fatto vedere 350 volte che chiedevo ma mi fate chiamare ma mi fate chiamare ma mi fate chiamare quindi sì insomma poi sì, secondo sì, me c'è un problema sembrato... gusto secondo me ma sì a un, un preso certo gusto. punto non hai capito a un certo punto, io parlavo loro, mi ridevano in faccia perché ormai lo sapevo, cioè no, io, ormai non, non mi potevano dire più nient'altro perché se io, non avessi, se io non avessi avuto la chiamata da cima, io non, comunque non avrei potuto mai chiamarlo lui. Quindi loro ormai, sapendo che io non, non potevo chiamare, loro mi guardavano così e mi facevano così, e poi mi facevano andare sì, via perché tanto... si. Sì, esatto. Aspetta, aspetta e spera, vabbè, ieri, se ricevi. Se ricevevi tu la telefonata e tu non avevi bisogno di... Ah, ok. Se avessi ricevuto tu il premio della telefonata e non avresti avuto bisogno, a chi l'avresti dato? L'avrei dato a Erika probabilmente perché anche lei, insomma, le mancava molto la fidanzata, quindi, quindi sì. Anche perché era la persona che era fidanzata che mi stava più vicino, perché poi per esempio c'erano anche altri ragazzi fidanzati, tipo Rosa, eccetera, eccetera, però io non avevo ah, quel rapporto. cosa non lo sapevo. Eh sì, sì, però io non avevo quel rapporto. Che mi viene da dargli la chiamata, capito? Cioè, magari fatto, cioè, se ci fosse stato un altro rompiscatole come me, magari l'avrei fatto lo stesso, sì. cioè, anche perché penso che, sia, penso che sia pesante sentire una persona ogni giorno che dice sempre le stesse cose, sempre cioè, dopo un po' di rompiscatole. Dipende cioè... come, come senti questa persona. Ah, poracci loro ogni giorno e c'ero io ma mi fate fare una telefonata ma mi fate fare una telefonata. Cioè. Ma, non so come hanno resistito cioè, non so com, come non hanno, hanno fatto ho chiamato Vabbè. anzi quando hai, fatto, quando hai fatto la chiamata sicuramente avranno fatto un sospiro di sollievo cioè, finalmente sì, sì, ma, infatti, ma infatti mi sono divertita tantissimo quando ho visto i, i loro confessionali a quel punto perché ho detto, oh, non ce la facevano più neanche loro a sentirmi voglio cioè mia... cioè, sapere una cosa cioè, mia mamma ferma in piedi che mi guarda e ride ma basta non devi fare qualcosa che anzi, mamma mia mamma. Anzi, ringra... vabbè se ci fossero stati i miei piedi, qua no. mi avrebbero soltanto preso insulti avrebbero detto sei solo un... un cretino davanti a una cam allora, non ti... perché non ti... di solito no. faccio anche di peggio tipo, tipo alcune live mi costringono a ballare questi che cioè... la Oddio. Grazie mille. Pensa quando ti vedono alla caserma. Oddio! Vabbè, se parte la <ride> musica giusta posso anche impazzire. Di mio, chissà, ma no, più che altro chissà se sempre se, se, se dovessero fare la seconda edizione, eccetera, eccetera. Chissà quale ospite se ci sarà un ospite Beh. avrete. Ne penso, tu pensa che è già, già le, sicura lei che mamma. io ci andrò, già, già è sicura. Sì, sì. Noi pensavamo, non so per quale assurdo motivo, che ci fosse Achille Lauro quella sera. Ce ne abbiamo visto il palco, eh, no? Mi sembra un, un po' Lauro. Ma, mm, ma, no, ma non so ne... perché, non so in base a cosa eravamo tutti convinti. Forse il personaggio so più serviti. particolare Eh, del momento sì, si può essere. Poi, a un certo punto, è vabbè, alla Lamborghini. Vabbè, vabbè. vabbè meglio di è, che... è andata bene così, è andata bene così. Ringrazio che non abbiamo i sound questa sera. Chi non abbiamo? Non dico altro, mm -hmm. non dico altro. No, perché qualcuno mi ha scritto, peccato che hai i sound disattivati, se no ti facevo ballare. Ma che cosa hanno eh. disattivato? No, perché c'è un... un diciamo, Twitch mette a disposizione un'estensione dove uh, tramite questa cosa puoi attivare dei suoni che possono essere sentiti in live. Però siccome questo ah, tipo okay. di live non posso mm -hmm. inserirli, Madonna, quanto sogno Vabbè, eh, Ti tocca materia... aspettare lunedì per, per i suoni, Bugo. Ti aspetta lunedì. Noi reagiamo a programmi TV e poi il sabato... Eh, ovviamente. Il sabato è il sabato degli ospiti. Anzi, alcune volte impazzivo per invitare gente in live. N non tanto ah. del tuo livello, ma diciamo anche ragazzi che fanno dirette, live di Twitch. Ho sì, scritto sì. a una marea eh. di persone... <ride> Cioè il Telegram pieno se no si sono ah, venuti 3-4 persone pure su Telegram. Mamma mia. Vabbè, Telegram eh, ci sono entrato perché avevo bisogno per quanto lavoravo. Poi adesso mi sono immerso. Niente vabbè, dai, oh, magari un giorno starai letto Lamborghini in questa diretta. Beh, non sarebbe male l'idea, non sarebbe male, no, ma infatti tutto può essere, secondo me no. Beh, anzi speriamo eh, riescano a rispondere anche gli altri che ho intenzione di intervistarli anzi meglio, non farmi, no, meglio non, non, che non ci ripenso all'intervista saltata di mercoledì di chi che era con un'altra altro la caserma oddio ma io voglio sapere con chi <ride> eh, era con elena santoro ah, e perché è saltata Saltata per colpa del social media manager di chi? tuo o suo, no, io non ce l'ho, sarebbe bello avercelo. Ah, ok, ok, ok. Io mi, ah, gestis dico. mi gestisco da solo. Pure io, bravo. Per quelle quattro cose che faccio. Bravo, bravo, pure io. Pensa che mi tocca fare pure la pizza stasera. E eh, vabbè, <ride> Quando mi chiedono cosa è cambiato dopo la caserma, niente, faccio la pizza, <ride> esattamente Questo come in quarantena. Questo è un po' come è L'unica cosa che cambia. secondo sì. me è il cibo. Sì, esatto, esattamente. Dopo la caserma sì, ma, mamma mia, non, non parliamo del cibo. Ma te ne accorgerai. Bene. Quando la farai. <ride> Io sono molto tifosa. Se lo farò, mettiamo sì. davanti, non è sicuro. Vedrai, qual vedrai. è il tuo animale preferito chiedono in chat bella questa domanda mm, ehm, boh, il leone eh? la tigre forse un po' banale eh, è, come, è, come, è, come, è come se qualcuno rispondesse qual è l'animale preferito rispondono il porco così a caso No, ma salutiamo il veramente... rubino salutiamolo che questa sera starà al boccar al cerbero e eh, niente ci romperò un po di preferito. spettatori chi? No. niente che stavi dicendo? mi sono perso l'ultima domanda è veramente il mio animale preferito però magari cioè, è un po' scontato come animale Per no, Non è bello niente tuo... scontato il mio beh, non lo so precisamente perché diciamo io apprezzo quasi tutti gli animali tranne la parte degli insetti e robe varie anche se qui ogni tanto ho la visita di qualche mosca, qualche zanzara che ama eh, questa sì. stanza io ti dico solo che allora animali che mi fa più senso in, in assoluto sono le cimici cioè, Ho una vera con le cimici non so per quale motivo e dove eh. stiamo cioè, dove abito io con il mio fidanzato sì. c'è cioè, un posto pieno di cimici a un sono tutti i giri hai una parete di casa e c'è una cimice che non si sa come entrata perché è tutto chiuso quindi io ho trovato io sullo schermo del pc l'altro giorno non me lo ricordare sì. Chiudiamo quel discorso. Ho ho perché... Ho chiamato uh -huh. chi di, chi di dovere. No, no, io vorrei... No, tra durante non so non ho fatto l'ombaderno, quindi... Mamma. No, no. Mel meglio parlare di, di altro, veramente. Sì, sì, infatti. Sono molto d'accordo. Un'altra domanda eh, che volevo farti era, era tipo... Uh, è stato sempre il tuo sogno andare in tv o volevi fare altro? No, no, tutto cioè, che è cioè, stata una cosa molto casuale, cioè è capitato e l'ho fatto, però non, sì, non era una mia aspirazione, ecco. Ovviamente, c'è cioè chi, chi vuole andare in tv e non ha mai un'occasione, e chi non vuole andare che trova tutte le occasioni. <ride> Alla prima volta, si sì, sì. infatti c'è cioè, tipo... Possiamo dire che siamo abbastanza opposti su questa cosa. Sì, no, io devo dire sarò sono tipo, la, fortuna del... no, la fortuna del principiante, però comunque, cioè, mai fatto, tac, quindi sì, vabbè. Sarà un po così. Prima o poi doveva perché succedere tu... qualcosa di diverso dal solito. Sì, eh, ma meno male, infatti, perché yeah. se no poi col Covid e tutto io impazzivo. Se non ci fosse stata la caserma, dove saresti andata? Se ti, se ti avessero chiesto di andare in un programma televisivo. Eh, quindi anche se non ci fosse stato il Covid? Eh, beh, anche. A Pechino Express. Interessante. Mi sarei aspettato Io una motivo. risposta più grande fratello, non so per, per quale motivo. No, cioè lo farei fare comunque onesta, però no, secondo me il più bello di tutti è Pechino Express. Alla fine viaggi tantissimo, Beh, è molto bello. Sì, è, vero. è stressante, eh, però è bello, secondo me, cioè, ti diverti parecchio. Eh dai. più stressante della caserma non so cosa ci può essere. Ah, non lo so perché cioè, la cosa a me è stressante molto da un punto di vista psicologico, no? però pure Pechino comunque cioè, quando stai in giro e comunque stai in paesi poveri, non sai che cavolo mm. fare, eccetera, eccetera, secondo me non è facile, quindi è sarebbe figo. Leo. Sarebbe stato figo, anzi. Beh, chissà se potresti andarci, chissà chissà, vedremo, vedremo, vedremo, in questo momento stiamo a casa. Dopo l'esperienza appunto in reality, in tv, opterai per la carriera, diciamo, social o, diciamo, ritorni alla tua vita normale? Ma... Non lo so, perché ora come ora alla vita normale non ci posso ritornare, perché finché non finisce il covid non Beh, posso ritornarci. Vabbè, vita normale Vedremo. nel senso siamo lontano dai social, diciamo, mm. l'utilizzo dei mm. social. No, ma io mi diverto, mm. sono sincera, perché poi comunque ho abbastanza riscontro, quindi mi diverto comunque a comunicare. Mm. C'è tipo Ieli, esempio stupidissimo, sì. ho messo una storia in cui dicevo che avevo un problema di tonsille, tu non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati di tantissime persone che avevano il mio stesso problema, di quello che ti consiglio, ma c'è messaggi che io non ho ancora finito di leggere per dirti, quindi alla fine avere questo genere di rapporto mi piace anche. Beh, diciamo che anche a me piace i social, anzi a me piace pubblicare cavolate nei social, No, ci no, sono io. uno di quelli che appena finisce uh, la live deve pensare subito a trovare quel memino quella cosa su, su instagram da pubblicare così ah quindi appena finisce questa devi pubblicare qualcosa? probabile ah oh, ma... allora mi vado a vedere oddio opp uh. O comunque iridi di scherzati. Ma sfisa di domande. E perdo la vista a guardarli per come li ho scritti. Vai. Ah, questa, questa forse è interessante. Ti mancano più le ragazze della caserma o i ragazzi? Eh. Eh, non lo so perché mi mancano sia le ragazze che i ragazzi. Cioè, mi mancano sia sotto certi aspetti più le ragazze. Sotto certi aspetti, ma poi i ragazzi, cioè, sì, la persona con cui... il ragazzo con cui ho legato di più è stato Nicolas. Con gli altri, sì, avevo un bel rapporto, però non era quel genere di rapporto di amicizia stretta, per il classico rapporto, sì, sì. sì Poi, comunque, alla fine è pure sopravvivenza. Comunque, creare dei rapporti, Obvio. Uh, Ma comunque questo mi non so come è venuto in mente. Questo non so come è venuto in mente dopo la caserma. Hai mai pensato di optare per le dirette sul web o rimanere al contatto con i tuoi fan? Quindi diciamo un po' come se fossi dietro. Le quinte mm. no, forse è più la seconda. Ma anche perché cioè, io non so neanche come si usa Twitch per dirti. quindi vabbè. Come si usa normalmente? Come se fai quattro chiacchiere con delle persone? Semplicemente in più, sì, diciamo, grazie a altri software, altre, altri programmi, altre cose per fare più cose contemporaneamente. Per esempio, puoi sia parlare che uh, giocare, vedere quella roba, commentare quella cosa. Cioè, ci possono fare per il momento cose. rimango con le dirette su instagram che già lì ogni tanto mi si blocca qualcosa eccetera eccetera quindi vabbè io sono abituato sì. nel, nel bloccare tipo ieri mi si è avviato la live due tre volte stavo per sbroccare veramente allora, quindi oggi non va che... bene in questa live Eh sì, dai rispetto al solito si sì. anzi per Anzi, i mezzi che ho, è già abbastanza a riuscire a fare una live così. Vabbè, oh, mazza, che io vuoi dire? Vabbè, pensa che, diciamo, sto con un telefono che, dal momento in cui l'ho preso, la voglio veramente buttare, per i problemi che mi sta Guarda. dando. Lasciamo stare. Problemi con... Allora, Chrome non è abbastanza ottimizzato, quindi ogni tanto... In queste videochiamate mi si blocca. Se non ho l'app ufficiale, tipo come Discord, mi si blocca la cam ogni tanto. Macelli. Ottimo. Ma infatti ogni tanto ti blocchi. Vabbè, poi ritorni. Vabbè. Ah ho, ho visto anche di peggio il web. Diretta ancora più bassa qualità. Quindi. No, io non me ne intendo. Non me ne intendo per niente. Quindi... Poi in caso se devo fare una live ti vengo a chiedere consiglio. Tranquilla. Eh. Anzi, io non, non sono proprio quello adattissimo per questo, però per le basi diciamo che ne so abbastanza. Eh, sì, infatti, basi, sì, sì, ma infatti, ma infatti. Sì. Mm. Quante altre? Oh, questa questa me la sono sempre chiesto. Mentre no, guardavo la, la caserma mi chiedevo, ma le, le armi tu come... Te, te le sei immaginate che fossero all'inizio? Pensavi fossero quelli che vi hanno mostrato o pensavi diversamente? Ma no, allora, onestamente cioè, non è che ne, ne capissi molto quindi, cioè, molto onestamente per me una valeva l'altra eh, non è che riconoscessi più di tanto però poi quando, quando noi eravamo casatissimi perché noi pensavamo che almeno fossero tipo fucili eh, laser, no? Cioè quindi magari ci fosse qualcosa invece, no, invece erano fucinini, ovviamente Vabbè. per gioco. Me ne in qualche modo per provare. Sì, sì. No, anche perché alla fine comunque abbiamo fatto no, sì. un bel po' di cose, quindi sì, sì. Anzi, io invece, me la sarei aspettato a salva invece, le armi. Che almeno sparassero, eh. sì perché eh, così sì. si perde un po' il gusto dell'arma. Ah, sì, però devi stare attento in televisione, cioè nel senso... Vabbè, anche deve... Dare, dare un'arma in mano a dei ragazzi così e tutto, è, insomma, non era la cosa più saggia da fare, quindi è andata bene come è andata. <ride> secondo me. Ah. Vabbè, io direi che... Abbiamo fatto una bella in intervista, anzi, mi sento abbastanza... Contento di ciò io pure, di pure di guardare i dati. Essendo appunto la seconda intervista, cioè, anzi, fino a me una mezz'oretta fa stavo abbastanza in ansia perché metti caso succede qualcosa oppure salta la live. Ah, Manzieri, mm, in e eh, invece non stavo... in è perfetta. Non è stato niente, no? Vabbè, meglio così anzi io vabbè uh, ciao ditemi se è vero io nel gruppo whatsapp che ho con uh, chi mi segue veramente qual, fino a qualche giorno fa dicevo se, dicevo sempre ma metti caso e eh, non può più partecipare alla live e salta tutto e poi io ritorno come come giovedì sbrocco in live ma il... No, guarda, guarda, io difficilmente se ti dico di sì, poi ti dico di no, nel senso, se ci organizziamo per bene tutto è difficilmente, perché posso immaginare che poi uno gli saltano tutti i piani quindi non credo proprio, no, perché però, appunto come è successo per. Il momento la... eh, del, del, del lockdown, della zona rossa, eccetera. Sì. L'unica cosa che si può fare, <ride> esatto, e poi magari ne faremo una no, piano dopo quello che mi è successo mar... quello che è successo martedì sera per mercoledì. Cioè, sì, sì, dopo che, avevo storia, dopo che avevo pubblicato la storia. Mi arriva la notizia, ma voi la rifate, la rifarete? non lo so. Ne dubito perché lei ha detto proprio che non si può. Uh, vabbè, non ne so niente. Eh, vabbè, vabbè. speriamo in altri. Speriamo in altri. ho contattato una, una marea di persone. Mi ha risposto qualcuno, forse uno una mi ha risposto, ma non mi, non mi risponde più. Io cerco di mandare anche. Ma sempre anche ma del programma? Sì, sì. Ho contattato sia della, no. della caserma che della puper secchione perché avevo in mente anche a intervistare loro visto che ho visto anche la loro, il loro programma, la loro avventura. E quindi che fai? poi Magari mi dici chi sono, così ci penso io. Se mi rispondono, sì, se no. Va bene, comunque, io ti ringrazio molto. Invece, mi sono divertito un sacco. Ah, io ringrazio te. Anzi, sono stato felicissimo quando hai accettato. Veramente è stata la cosa che posso dire ha migliorato. Queste, queste live, questo canale. Poi, avanti, poi piano avanti. Piano avanti, piano stava cadendo. Saperne. No. Poi, avanti, quando servirà a saperne qualcosa di più, ne facciamo un'altra. Tranquilla, quando vuoi. Io sono sempre a disposizione. Va bene. Ora però mi chiedo come esco da qua. <ride> eh, basta che impiamente il sito, nulla di che. Ah, ok. Fine, c'è cioè così. Sì, sì. Abbastanza easy. Va bene, ok. Beh, allora Salutiamo la chat. la chat. Vabbè, tanto io rimango qui per altre ore di live, altre tre ore di live che mi toccano. Ah, perfetto. Va bene. Allora, buon, buon lavoro, buona live. È stato e un piacere. Anche per me. Grazie, Va, mille, grazie mille. Ciao, ciao, grazie a te. Ciao, ciao.